Con l'appuntamento settimanale eh, del fatto di Marcotti, naturalmente il nostro format che va un po' a eh, analizzare quelle che sono le notizie principali, economia e politica un po' insieme, poi in questo momento soprattutto visto che eh, ormai è partito il countdown per eh, il voto di domenica. Intanto saluto Giancarlo Marcotti eh, con me, Finanza in Chiaro. Ciao Giancarlo e bentrovato. Ciao Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Sarai ancora più sul pezzo in queste giornate, lo so. Adesso infatti mostro ai nostri amici quali sono, per così dire, i titoli delle varie parti di questa puntata che andremo ad analizzare con te, a partire dagli scenari economici e politici come sempre. Partiremo dalle elezioni politiche 2022 perché è partito il countdown e poi torneremo su temi economici che poi verrà da sé, insomma, tornarci Europa e recessione. Eh, più vicina di quanto crediamo non ho messo volutamente il punto di domanda perché per qualcuno è un dato di fatto magari poi lo smentiremo insomma con le riflessioni e poi america invece qui con un bel punto interrogativo sempre parlando di recessione non è una strana recessione quella che stiamo vedendo e poi entreremo nel dettaglio allora Giancarlo, intanto scenari economici e politici, eh, partiamo da, dagli eventi clou eh, a cui stanno guardando i mercati, se sei d'accordo, in primis la Fed, ancora le banche centrali che tengono le redini dei mercati. Eh sì, ancora questi rialzi dei tassi che ovviamente eh, al quale tutti guardano, diciamo, eh, tutti guardano perché eh, si sa da dove si è partiti ma non si sa a, a, a che punto arriveremo. Alcuni dicono addirittura che possano salire fino al 4%, quindi ancora insomma, salite dei tassi che preoccupano. Ci sono tante aziende che anche per la questione Covid si sono indebitate negli anni, in questi ultimi anni e l'aumento dei tassi per le aziende indebitate ovviamente è è benzina sul fuoco diciamo quindi quindi la situazione diciamo gli scenari economici non sono rosei per quanto riguarda gli scenari politici forse ancora peggio perché apro stamattina le, le così le notizie principali e sento ancora biden che dice se la cina attacca noi difenderemo taiwan che vuol dire insomma guerra tra Cina e Stati Uniti, eh, insomma, certo. cerchiamo di buttare un po' di acqua sul fuoco. Ha, ha lasciato in sospeso la decisione sulla sua candidatura 2024, peraltro Biden. Sì, vabbè, eh, lì probabilmente neanche molti democratici sono d'accordo su quella sulla candidatura. Su eh. Beh, poi in questo momento è anche duro, cioè, insomma, con, con il contesto che che c'è, eh, insomma è meglio lasciare da parte appunto le decisioni ultime al di là del fatto che possa o non possa essere gradito. Va bene, allora partiamo da elezioni politiche 2022, partito il countdown, poi torniamo sul tema eh, delle previsioni economiche sia per l'Europa che per l'America. Allora, che idea? Giancarlo, domanda molto generale, eh, che idea ci siamo, fatte di que, di, ci siamo fatti di queste elezioni e quindi di questa campagna elettorale e come stiamo arrivando al voto di domenica? Allora, la cosa che mi viene così di getto che una campagna elettorale così povera non, non la ricordo. Allora, eh, io mi ricordo insomma, quando ero più giovane diciamo, che si capiva che c'erano le elezioni perché mettevano questi pannelli eh, sul, per le strade nei quali venivano affissi i, questi manifesti elettorali insomma sono scomparsi non esistono più e uno pensa sì oramai insomma eh, le, le, i tempi sono cambiati eh, vale più la pena eh, spendere qualche migliaio di euro magari facendo eh, pubblicità su facebook o, o insomma eh, via web il fatto è che anche via web non è che vedo che si siano stati fatti grandi spese per queste campagne elettorali, quindi cioè, so che domenica si andrà a votare, non mi sembra che ci sia tutta questa attesa per il voto, che invece potrebbe essere un voto che dà un, un cambiamento al nostro, al nostro Parlamento di sicuro, perché eh, sappiamo anche che un terzo dei parlamentari che eh, sono sempre stati a, appunto, eh, o, in o alla Camera o al Senato non saranno più rieletti per, per eh, la legge insomma, che ha ridotto il numero dei parlamentari a 600, 400 deputati e 200 senatori. Quindi, ma al di là di questo, è cioè, veramente una campagna elettorale in tono molto, ma molto dimesso. Almeno è la mia impressione, può darsi che magari mi sbagli, ma... Ma eh, sai, ogni... allora, no, sicuramente, sicuramente è, tutto è stato un po' oscurato dalle emergenze del momento, no? perché poi, eh, quel, poi, a parte che abbiamo avuto agosto, anche un mese... Eh, notoriamente in cui magari le persone poco badano o meno badano alle questioni della politica quindi già quel mese insomma, è, è sfumato via e poi appunto è talmente alta la preoccupazione rispetto alle questioni soprattutto economiche i prezzi, l'inflazione, insomma il fatto che il gas non sappiamo come affrontare l'inverno e, e, e se, se, se, se questo sarà soprattutto molto freddo e quindi credo che tutto sia passato un po' in secondo piano anche eh, unito a, a, il, agli elementi che davi tu già cioè effettivamente andiamo in giro per la strada e poco vediamo no, di, di, di elezioni e quindi non ci ricordiamo quasi ehm, ma è un po' un paradosso il fatto che eh, per tanto tempo abbiamo chiesto di tornare al voto non tutti però insomma il fatto che dicessimo "Eh, ma non c'è insomma è da tanto che non votiamo ci mettono lì sempre i soliti tecnici eccetera eccetera e magari domenica ci accorgeremo che poche persone vanno a votare. Non so cosa ti aspetti dall'affluenza, insomma, questa è, una, eh, è la domanda nella domanda. Eh sì, allora, è, è anche vero che eh, la stensione continuerà ad aumentare, che la stensione non è per forza un male, eccetera. Però, attenzione, quando supera certi livelli, eh, l'astensione stensione è un, un segnale. Eh, però il, il fatto è, è questo: che eh, chi viene eletto è chi prende i voti, e quindi eh, chi si astiene, eh, non, cioè si affida agli altri. Astenersi vuol dire quello che votano gli altri mi va bene. Eh, se gli va bene, d'accordo, eh, decide di astenersi. Cioè non, eh, io Sapete come penso? Per me vale sempre la pena andare a votare, perché insomma un partito che eh, non dico sia proprio la pensi proprio come noi, ma insomma che abbia delle idee simili alle nostre dovremmo trovarlo in mezzo a tutta appunto questa, questa proposta elettorale. Quindi io invito gli, gli italiani ad andare a votare, votare ovviamente il partito che vi rappresenta maggiormente, anche se è vero che nella, nella passata legislatura i partiti si sono presentati con, certe, con certi programmi e poi eh, con l'andare dei vari governi insomma, questi, questi programmi non sono stati proprio rispettati alla lettera. Certo. Certo. Però... Ma eh, Giancarlo, secondo te potrebbero esserci delle sorprese o dovrebbe, us usando sempre il condizionale, confermarsi un po' quello che vediamo dai sondaggi, cioè che sarà il centrodestra ad avere la meglio? Poi... Eh, in quanto a Premier eccetera, sarà tutto da vedere perché poi bisognerà capire no, cosa, cosa accadrà nel momento in cui Mattarella darà l'incarico di governo. Però insomma quello lo lasciamo un attimo da parte ehm, perché appunto il fatto che sarà Giorgia Meloni la nuova Premier, ammesso che vincerà il centrodestra, secondo me è meno scontato. Però appunto potrebbero esserci delle sorprese anche sulla vittoria della, della coalizione secondo te o no? Mi sembra veramente molto difficile perché appunto la legge elettorale eh, dà un premio a, appunto, alle coalizioni eh, e quindi in questo momento la coalizione di centrodestra esiste e la coalizione di centrosinistra di fatto non esiste, nel senso che con il fatto che il Movimento 5 Stelle eh, si è tirato fuori e, e corre da solo il centrosinistra, ovviamente, si è indebolito molto. quindi Vabbè, sì, eh, beh, sì cosa diversa sarebbe stata se Conte avesse deciso di stare con il centrosinistra. Eh, cambiava totalmente. Certo. La... Quindi, eh, questo è eh, questo mi fa dire che. È difficile che non possa vincere il centrodestra mm. ma secondo te, solo... scusami se ti faccio delle domande un po' serrate ma uh, sono tanti gli aspetti importanti che, che bisogna valutare, quella di Conte è stata una mossa politica sbagliata o invece giusta nella misura in cui cerca di, um, di, di riabilitare il Movimento 5 Stelle perché ovviamente il Movimento 5 Stelle ha sempre eh, voluto eh, stare da solo poi così non è andata e effettivamente dei pezzi li ha persi, anche importanti no? rispetto alle elezioni precedenti Cosa vincerà secondo te di più? Eh, appunto, il fatto. Cioè, perderà diciamo Conte perché ha, non è andato col centro-sinistra o vincerà a lungo andare col suo, con il suo elettorato? No, eh, Conte ha fatto la mossa politica che eh, doveva fare di fatto, per far, ehm, eh, come posso dire, per, per per far continuare ad esistere il Movimento 5 Stelle, eh, perché fosse entrato nella coalizione di centrosinistra, con ogni probabilità avrebbe avuto molti meno voti di quanti invece ne prenderà adesso andando da solo. E quindi eh, questa mossa di Conte, diciamo che era scontata, se voleva far ripeto, proseguire l'esperienza dei 5 Stelle, altrimenti sarebbe andato ad esaurimento l'esperimento dei 5 Stelle o sarebbe comunque diventato un partito veramente eh, dal, dal, dal punto di vista... Eh, Così, elettorale, non dico irrisorio, ma quasi. Eh no, certo, certo, per no, cui ne ha fatto una, una questione di coerenza con quello eh, che è sempre stato un po' il punto fondamentale del Movimento 5 Stelle. Qualcuno sostiene anche che alla fine supererà a livello di consenso la Lega di Matteo Salvini, che invece, insomma, fino a un po' di tempo fa era il primo partito. Eh, quindi ci sarà, anche se in diretta questa gara tra Movimento 5 Stelle e Lega, vedremo eh, chi, chi otterrà maggiori consensi. Eh, però, allora, il Movimento 5 Stelle il, il grosso del, dei, dei voti li ha persi subito dopo eh, le elezioni, cioè diciamo che già nel, nel 2018 e nel 2019 il Movimento 5 Stelle veniva dato intorno al 15-16% come, come eh, sondaggi. Adesso continua a mantenere più o meno quella, quella, quel valore lì, intorno al 15-16%, non ha più perso, diciamo mentre è, è Salvini e è, è la Lega diciamo il grosso lo sta perdendo in questi ultimo, questo ultimo anno, anno e mezzo, quindi mentre il calo uh, per il Movimento 5 Stelle è una cosa diciamo, più in là uh, nel, negli anni, Insomma, dobbiamo, il, il, il grosso del, del proprio elettorato lo ha perso subito, mettiamo, mettiamola così, sì. invece eh, Salvini lo sta perdendo adesso e si trova veramente in una situazione complicata la lega. Diciamo che esatto può, avrebbe potuto, avrebbe perché così non è almeno eh, non pare far da traino il consenso dell'alleato, fratelli d'Italia, no? E invece no, invece sta succedendo proprio il contrario probabilmente molti elettori della lega stanno virando verso il partito di Giorgia Meloni, insomma questo E quindi in questo caso è un, uno dei, dei casi in cui la coalizione diciamo i partiti che fanno parte della stessa coalizione non si trascinano l'uno con l'altro e, e non a caso si parla anche di un centrodestra che comunque su certi aspetti resta resta diviso, lo vedremo questo è interessante perché appunto eh, insomma, la Lega ha avuto questa, questo continuo movimento, sali e scendi negli ultimi anni, vedremo eh, che, cosa, che cosa succederà per queste elezioni eh, Giancarlo, non so vuoi, voglio analizzare anche gli altri argomenti vuoi però aggiungere qualcosa sulle politiche prima di chiudere in un flash? No, sola solamente che sono curioso di vedere come andranno queste elezioni io mi auguro che ci sia qualche sorpresa, ecco mettiamola sì, così, se no e... è tutto già scontato insomma diciamo esatto. così Va bene, lo vedremo, siamo tutti curiosi, sperando che insomma, si vada a votare eh, in modo deciso, poi vedremo cosa succederà, non possiamo certo scegliere noi le sorti perché è tutto il paese che le sceglie, ma più siamo e più insomma, il risultato sarà eh, definitivo perché vorrà dire che quante più persone hanno votato per l'uno o per l'altro. Allora Giancarlo, eh, Europa e recessione, più vicina di quanto crediamo, Ho fatto bene a non mettere... Il punto interrogativo eh, è così o invece ci sta ancora un punto di domanda? Eh, mi sa tanto che hai fatto bene <ride> a non mettere il punto interrogativo, mm. perché, perché qua cioè, obiettivamente eh, io sento ancora troppo ottimismo da parte anche del governo uscente e anche da parte dell'Europa. Nel senso che eh, si parla, si continua a parlare che il 2022 sarà comunque un buon anno eh, per quanto riguarda l'economia in Europa e soprattutto in Italia e il 2023 sì è vero che ci sarà una possibile recessione ma sarà una cosa breve e non, e non pericolosa, insomma uno zero virgola di meno insomma qualche cosa che nella realtà io temo invece che, eh, che la recessione che inevitabilmente ci sarà perché con questa storia dell'energia è, è quasi impossibile che non si vada in recessione con l'energia e con il contemporaneo aumento dei tassi perché la Lagarde ovviamente ha lasciato intendere che continuerà ad aumentarli i tassi quindi questi due, questi due fattori assieme non possono non portare ad una recessione, poi anch'io mi auguro che sia una recessione da meno zero virgola, ma potrebbe anche essere una recessione molto più pesante. Ok. Allora c'è chi commenta ancora sulle elezioni, Mirko le pro... leggo in diretta, non l'ho letta prima, spero che non ci sia niente di strano, le promesse di Salvini di eliminare il numero chiuso a medicina e quella dell'aiuto con le cartelle esattoriali sembrano un modo patetico di lemosinare voti, almeno a me eh, fa questa triste impressione. Beh, eh, in campagna elettorale ci sono sempre delle promesse a chiappavoti, eh? cioè, poi eh, posso essere d'accordo assolutamente con, con Mirko, eh, diciamo che insomma, fanno a gara un po' tutti i partiti per accaparrarsi i voti, soprattutto ai noi quando ci sono partiti che hanno perso consenso importante e, e la Lega è tra questi, cioè, lo dicono i numeri, poi lo vedremo domenica eh, a conti fatti eh, con il risultato delle urne. Invece poi, poi se vuoi ti, ti riagganci anche a questo, andiamo a vedere l'altro titolo eh, invece in America, eh, qui ce l'ho messo il punto interrogativo, non è una strana recessione perché l'America lo abbiamo detto più volte è in recessione tecnica per, eh, da, da, dall'estate perché ha avuto due trimestri consecutivi di PIL negativo però gli altri indicatori economici sono positivi l'inflazione ovviamente eh, è sempre alta 8,3% ma appunto ne emerge una fotografia un po' strana quella americana qualcuno però sostiene che anche l'America sarebbe vicina una recessione cosa ne pensi allora eh, l'america non dovrebbe avere il problema energia che abbiamo noi e quindi questo dovrebbe essere una cosa che insomma rispetto a noi la vantaggia e non di poco però però eh, questa questa inflazione qua obiettivamente eh, è un'inflazione grave perché allora mh, Avete visto cosa è successo quando si è stato dato il dato sull'inflazione, che si, le, le, diciamo, le previsioni erano per l'8,1, è arrivato un 8,3, e subito sulla borsa è stato quasi un cataclisma. Quindi, perché, perché eh, diciamo che le mosse che sono state fatte, cioè l'aumento dei tassi in, in primis, per eh, ridurre l'inflazione non stanno dando quei eh, risultati che eh, tutti si auguravano. Quindi eh, secondo me, io sai che sull'inflazione sull io batto da diverso tempo, tu mi sei testimone, secondo me l'inflazione eh, che abbiamo avuto negli Stati Uniti e quella che abbiamo anche noi qua in, in Europa è un'inflazione pesante, durissima, e, e quindi non, non, non la possiamo sottovalutare e se con l'aumento dei tassi comunque non, finora non si è avuto una, un netto cambiamento di tendenza, eh, vuol dire che le spinte inflazionistiche, ripeto, sono molto dure, molto pesanti. Era inevitabile, io continuo a dirlo, perché il comportamento delle banche centrali negli anni scorsi è stato ultra ehm, eh, così accomodante quindi eh, queste cose qua alla fine le paghi e sai la famosa frase che si dice per gli economisti che non esistono pasti gratis quindi insomma prima o poi qualcuno ti viene a chiedere il conto e questo conto lo stiamo pagando, poi bisogna vedere quanto salato sarà alla, alla fine. Insomma. Certo, assolutamente, No, i pasti gratis in borsa non ci sono, figuriamoci in questo momento, men che meno. Insomma. Eh, cosa ti senti di dire mh, in chiusura Giancarlo? Insomma, appunto, saranno giorni belli tosti, poi forse eh, da, da queste indicazioni che ci arriveranno sotto più aspetti riusciremo a capire il trend dei mercati, il famoso trend appunto? Ma eh, ritorno un attimo sulle, sulle nostre elezioni perché eh, ci mettiamo d'accordo sì. così in diretta in questo momento che te. lunedì prossimo, ah. eh, a quest'ora insomma… Cominceremo ad avere un'idea, eh, ah, avremo già, oh, vabbè, insomma, si vota tutta domenica, quindi quando si comincerà a delineare la situazione, già in mattinata, sì? Sì, sì, assolutamente… E quindi, eh, insomma, avremo la possibilità di, di parlare, di, eh, stavolta di numeri reali, non di, non di sondaggi, stavolta di voti reali, e, e vedere come si eh, sono mossi gli italiani, diciamo, anche, anche se naturalmente i sondaggi possono sbagliare però insomma non, di solito non sbagliano di molto però ecco, eh, lunedì prossimo sarà una, una bella cartina di tornasole, insomma, per vedere eh, l'umore degli italiani. Certo. Sia per quanto riguarda quelli che non andranno a votare, che io mi auguro siano pochi, sia per quanto riguarda quelli che andranno a votare, invece. Eh, per lunedì prossimo bisognerebbe pensare, adesso ci ragioniamo un attimo, di fare magari. Vabbè, dedicheremo ovviamente la mattinata di diretta alle elezioni politiche, ma magari cerchiamo di fare. Uh, più diciamo, insomma delle sorte di piccole tavole rotonde anche con pareri a confronto che non è male perché sarà effettivamente un momento in cui tutti vorranno sentire anche le opinioni dei vari analisti eccetera vediamo vediamo cosa Comunque qualcosa faremo, quindi comincio già a avvertire i nostri amici, sarà una mattinata interessante. Grazie Giancarlo Marcotti intanto per questo appuntamento del fatto di Marcotti, come sempre grazie per la collaborazione, ti seguiamo su Finanza in Chiaro con i tuoi video. Beh, poi questa settimana seguitelo Giancarlo perché chissà quante ve ne racconterà pre-elezioni e post-Fed. Eh, grazie mille Giancarlo, a presto, ci sentiamo sempre prossima. Grazie a te, grazie a te Emanuela, come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E allora, ehm, grazie per averci seguiti, continua il nostro palinsesto, la nostra programmazione, seguiteci anche sui social, gli appuntamenti anche delle nostre dirette della settimana sono per mercoledì, oltre alla mattina anche la sera con la Federal Reserve e quindi questo è il prossimo appuntamento e poi come detto seguiremo anche le elezioni, ma insomma non anticipiamo troppo. Grazie alla regia e a tutti voi che siete stati con noi, buona giornata.